Sofia Vergara Senza Veli ha 45 anni per Women's Health, la cover. 45 anni e non sentirli. E una Sofia Vergara da urlo quella che si spogliata per l'ultimo numero di Women's Health. Senza Veli in copertina, la star di Modern Family ha fatto impazzire i social, per la gioia di quel Joe Manganiello da poco diventato suo invidiato marito. La Vergara ha recentemente creato Evi, servizio in abbonamento di biancheria intima il cui 10 delle vendite sarà devoluto alla Teseven Bar Foundation, associazione che fornisce prestiti alle donne di tutto il mondo per aiutarle ad avviare la propria attività. La prima collezione prenderà vita a fine estate.